Ciao. sono Fra Yoshi e questo è un vlog in italiano. Cosa succede oggi? È una giornata speciale perché è il 20 di marzo. Il 20 di marzo del 2015, il che significa che proprio oggi c'è l'equinozio di primavera. In pratica succede che le giornate sono uguali sia cioè, cioè sia le stesse ore di giorno che di notte. Ma la cosa più speciale di questo giorno è che cosa? Che oggi c'è l'eclissi di sole. E quindi è una cosa penso che non accada mai, quindi penso che sia una cosa super rara, anzi, quasi unica, almeno nella nostra vita penso che sarà unica. E l'ultima volta che c'è stato neccrisi di sole è stata nel 99, quindi 16 anni fa e la prossima sarà tra 12 anni, 11 anni, se non sbaglio, sì, nel 2026, l'hanno programmata agosto del 2026, un bel po' lontano. E comunque cacchio nello stesso giorno <ride> e quindi boh è speciale bisogna assolutamente muoversi e fare qualcosa allora sono qui ad alba dove ci sono gli astrofili ci sono un gruppo di astrofili mi sembra gli astrofili di Mo moferrini e in pratica cosa fanno a parte dare gli occhellini gratis <ride> che non ce li ho e quindi mi sono molto utili e poi la cosa più speciale è che fanno un'osservazione col telescopio attraverso dei filtri puoi vedere il sole mentre cioè la luna mentre transita davanti al sole puoi vedere il sole è transitato insomma in cui... la cosa ancora più bella è che se porti un sd e eh, l'ho portata ti fanno scattare una foto e proprio del momento in cui ci sarà l'eclissi il massimo che in italia sarà del 65 64% mi sembra mentre se vuoi vederla al 100% dovresti dovrei andare se volessi vedere al 100% dovrei andare tipo in Norvegia caffiamo in Norvegia dai o oh, comunque da quelle parti là in mezzo al mare visto nell'oceano nell'oceano vicino alla Norvegia cioè, punto, un punto preciso in cui ci sarà proprio l'eclissi totale fighissimo soltanto che avrei bisogno di una barca e di andare da quelle parti l'ho scoperto ieri sera e non ce l'avrei fatta a fare tutto questo in così poco tempo e quindi sono qui ad Alba dove comunque vedrò un bel 60% circa che è fantastico voi siete riusciti a vedere l'eclissi? Aggiornamenti: sono tornato dall'osservazione astronomica, fichissima. C'erano un sacco di persone. C'era. saranno passate. boh, non so. centinaia di persone. Tra studenti della scuola, perché eravamo nel cortile della Maddalena e tutto intorno c'è. lo. l'artistico. C'era l'artistico e poi mi sono anche distratto però perché allora innanzitutto stavo cercando gli occhialini perché hanno detto che c'erano gli occhialini gratis ma erano limitati giustamente, era una cosa gratuita erano limitati e quindi bisognava scambiarseli soltanto che non trovavo nessuno come li desse perché poi uno se li teneva e uno mi ha detto che è anche sparito tra l'altro in teoria andavano restituiti però alla fine sono riuscito a conquistare degli occhialini e sono riuscito a vedere anch'io poi c'erano un sacco di telescopi, 5 se non sbaglio e praticamente uno serviva per vedere eh, la, le esplosioni eh, attorno al sole quindi aveva un filtro diverso, aveva un filtro di tipo mh, di, non mi so come si chiami, comunque idrogeno perché praticamente sono esplosioni di, di idrogeno se ho capito bene e ti permetteva di vederle e poi c'era anche il telescopio che vedevi praticamente con un altro filtro, con tutti i filtri messi davanti praticamente qui c'è il buco Sotto c'è una specie di specchio. <ride> e dopo si riflette: praticamente viene indirizzato verso l'oculare, dove vedi. E mi hanno detto che è pericoloso. Perché ci sono. Ecco, questo se qualcuno di voi è un telescopio è importante. Non va messo, va messo davanti quindi proprio dove c'è l'obiettivo. E non dove c'è l'oculare. Perché sono quelli da oculare ma sono pericolosi, perché mi hanno detto che potrebbe scoppiare il, praticamente i vetri interni, possono scoppiare. E quindi mi hanno detto assolutamente no. Una volta si usavano, adesso non si usano più. Ma quantomeno sono pericolosi. E quindi se avete un telescopio, fateci attenzione. Poi è stato bello perché mh, mi hanno chiesto di fare delle fotografie. <ride> si è fatto delle foto un po' tutti quanti dall'alto. Sono salito e ho chiesto a degli studenti. Posso salire? Allora, sì, sì, sali. Ho salito delle scale. C'è scritto l'antincendio, credo. Non lo so. Beh, ho sentito delle scale foto delle foto. Non è che fosse tantissimo alto. Però era bello. E, ah, sì, dopo mi che dovevate. Sapete che doveva. Dovevo fare la foto con l'SD. Dovevo dagli SD mi facevano la foto. Eh, ma no, non l'ho fatta. Perché ero distratto in giro tra mille e mille cose. E quindi tra una cosa e l'altra mi sono perso un momento. E quindi. Boh, mi hanno detto che me la mandano per email allora poi magari la pubblico la trovate poi su google plus o su facebook o su twitter o su instagram che posso anche metterla su instagram se mi seguite lì io mi trovate come sempre hashtag fra Yoshi mi trovate sempre e penso di esserci solo io e poi una signora mi ha anche corretto perché ho detto che c'è in effetti ho sbagliato ho detto che c'era l'equinozio invece ho sbagliato perché non è il 20 è il 21 domani ma non importa e adesso mi correggo e quindi quello che avevo detto qualche minuto fa in realtà è da correggere comunque è sempre vicino no cioè siamo comunque 12 ore 12 ore giorno notte e invece adesso saremo 11.59 di giorno e l'altro di notte quindi alla fine comunque è molto vicino l'evento super mega raro Il prossimo ricordo appuntamento ad agosto 2026 mi hanno detto che ci sarà la totalità nel 2026 o 2027 perché c'è un altro nel 2027 comunque nel sud della Spagna dovrebbe esserci una totalità tra il 2026 e il 2027 Beh, bisogna informarsi poi d'ora un occhio, magari lo scrivo ciao ciao